Salve a tutte e tutti. Un altro giorno a fare la spesa, e masticando una gomma da masticare come Obama. Io mi domando perché si sia comportato così, per fare pubblicità ai Chewing o per far vedere che anche se non gli Stati Uniti non sono più in una posizione dominante, il presidente degli Stati Uniti si può permettere di fare quello che vuole. Comunque vi saluto ancora una volta. Sto facendo la stessa, e nel video precedente avrete visto un povero uccellino che entrano molti nel supermercato e poi non riescono più ad uscire. Forse moriranno perché rimangono tutto il giorno lì, non mangiano. E questo ci fa capire come eh, l'impatto consumistico ci abbia delle ripercussioni negative nel medio ambiente come la nostra vita sia distruttiva per gli animali, quei poveri uccellini che entrano nel supermercato svolazzando per il tetto, sprecano energie e non riescono più a uscire fuori, a mangiare i vermetti. Ecco, e quindi io vi farò vedere quel filmato per farvi vedere come non prendiamo delle misure per salvare la fauna e la flora dove viviamo gli esseri umani. Anzi, siamo distruttivi. Purtroppo sono le cose che capitano quando la civiltà umana va in contatto con il medio ambiente, con gli animali. <ride> Io non ho mai trovato morto nessuno nel supermercato, ma chissà forse quanti ne trovano la sera. Perché entrano gli uccellini e non riescono più a uscire, svolazzano nel tetto alto. Non trovano delle feritorie, delle uscite, delle finestre aperte. Beh, allora, come dire, ho già caricato ieri, se non mi sbaglio, un video sono andato a fare la spesa e qui il vostro capitan shan chan eh, carica questi altri saluti però io mi domando perché eh, obama si è messo a masticare la gomma in ogni momento la cambiava la sputava ci avrà avuto 5 kg di chewing gum in tasca voleva fare vedere che lui può fare quello che vuole anche quando gli stati uniti non occupano una posizione dominante Boh. poi un'altra cosa un consiglio perché me l'ha detto un mio amico che ha visto come moriva un uccellino perché mangiava la gomma per favore non sputate il chewing gum prendete un bigliettino avvolgetelo in un bigliettino il chewing gum e poi buttatelo nel secchietto dello sporco questo perché perché parte a deturpare il patrimonio monumentale italiano, le strade: è brutto vedersi, però, soprattutto quando il chewing gum, la gomma da masticare, è fresca l'uccellino se la inghiotte e poi gli, gli si appiccica alla gola. E un mio amico ha visto agonizzare un passerotto perché la gomma lo ha strozzato, non riescono a mandarla giù, e con la zampetta cercava di levarsela perché per loro è come un verme, una larva oppure lo portano al loro passerotto da mangiare il chewing gum, quindi non sputate una gomma perché va un uccellino, la porta al piccolo e poi gli si muore, gli si strozza davanti agli occhi e soffrono molto, oppure le anghiottano loro, i passerotti, gli uccellini, i merli e muoiono, muoiono o perché gli, gli si appiccica negli intestini o perché no, eh, non riescono a mandarla giù, e quindi fanno una morte orrinde, orrenda quindi mi raccomando se masticate una gomma avvolgetela nel conservate la, la sua stessa stagnola della gomma è un pezzettino un fazzoletto di carta o, e comunque buttatela nella spazzatura comunque sarebbe meglio che prima la avvolgete nel suo stesso nella sua stessa stagnola la gomma da masticare che sputate perché così è più difficile che un uccellino se la mangi. E poi buttatela nel, nel secchiello dello sporco, o tenetevela in tasca, perché se la buttate e poi se la mangia un uccellino, eh, un mio amico l'ha visto come un passeroto, si, è morto asfissiato, perché aveva mangiato una gomma secca che aveva trovato per terra. Quindi non buttate gomme eh, per la strada, perché possono morire i poveri uccellini. Allora, dopo questo suggerimento, vi ringrazio di seguirmi anche oggi un video che ho fatto in strada perché sono uscito presto a fare la spesa il vostro capitan santin chan prossimamente farò dei video mi raccomando in bocca al lupo seguitemi in instagram e forse ritornerò in google plus e in facebook ciao salve sono sempre io il vostro capitan Santen chan altra fermata in un'altra parte perché si va a fare la spesa e non sempre si incontra in tutti i luoghi quello che si cerca allora altra pausa di riflessione oggi è domenica andiamo a zonzo andiamo a fare la spesa c'è poco da riflettere ecco la mia cagnetta chissà che starà riflettendo si sta riflettendo nel vetro della portiera Già l'avrete vista in altri video miei. Eh, la mia bella cagnetta in qualche video se vi piace il mio cane lo potrete vedere eh, comodamente perché l'ho filmata molte volte soprattutto nella eh, rubrica o cartella di riproduzione Il mondo il regno animale e lì troverete eh, i video dei miei cani per tutti gli amanti dei cani i cinofili e le cinofile e avrete tanta soddisfazione in guardare la mia cartella di riproduzione del mio canale di youtube il regno animale volevo fare altri video sulle mie mascotte però mi devo organizzare infatti io mi filmo io o filmo loro Beh, che dire oggi come ieri fa un caldo bestiale già all'estate alle porte perché ufficialmente stiamo ancora in primavera però ha fatto tanto freddo in questi giorni che sembrava inverno adesso viene così il caldo di colpo che sembra estate magari fra meno di una settimana faranno ancora di massima 16 gradi quindi ci abbiamo un tempo ballerino Eh, non so, poi sono molto preoccupato per quello che si vede e si sente di Genova, che ci st c'è stata un'altra inondazione, un'altra esondazione e nessuno fa niente. Eh, potrebbero avviare i lavori, prima sono stati più i, bloccati per 30 mesi o 30 anni i lavori giudizialmente, perché c'erano delle irregolarità, rubavano soldi in pratica, però neanche facevano i lavori. Adesso la scusa è che il cattivo tempo non permette di fare il drenaggio. I fiumi che sono stati interrati e che quindi trascinano tutti i rifiuti sottoterra e si bloccano. Adesso come fare il drenaggio di fiumi sotterranei che sono stati diventati sotterranei per colpa dell'attività umana? Chi ha detto che era meglio coprire gli argini dei fiumi e dei torrenti? ha avuto la brillante idea di costruirci sopra perché ogni volta che si faceva il condono edilizio si permetteva alle case che costruivano negli argini dei fiumi sotterranei eh, di, di esistere perché bastava pagare un condono che una casa a rischio non era più a rischio cioè dai il denaro e la tua casa abusiva e a rischio in un'area protetta non è più a rischio in un'area protetta e abusiva ma poi i danni chi li paga? Tutta la collettività, non solo chi ha la casa abusiva, perché poi le macerie della cassa cascono negli argini dei fiumi e si inonda tutta la regione perché c'è un'insondazione. Quindi la colpa non è soltanto di una cattiva amministrazione di una cattiva burocrazia. Bisogna un po' mettersi la mano nella coscienza. La colpa è dei costruttori, dei palazzinari, dei cementi, dei cementaioli, dei politici dell'abusivismo edilizio dei di chi ha costruito, dei politici che hanno fatto il condono per incassare soldi, magari che non andava nella regione, ma in tasca loro, ma la colpa è stata anche di chi è andato a vi chi è andato a vivere in quelle case, magari non sempre lo sapeva che erano case abusive con il condono e costruite in aree che non erano demaniali. Ma a volte, come ha parlato qualcuno nel sud Italia, eh, gli hanno domandato ma perché lei sta in, in questa casa che sta a 100 metri dall'argine del fiume e eh, l'abbiamo costruita abusiva poi abbiamo eh, preteso il condono edilizio Ah, e adesso e adesso che ci abbiamo una casa in una zona pericolosa il comune ce la deve ripagare quindi prima esigono il condono edilizio che sanno che hanno costruito una casa dove non dovevano in un argine di un fiume io ho visto a genova Case che quando hai sondato il fiume stavano a 10 metri dall'argine che in pratica iniziava a erodere eh, perché quando sonda un fiume non è sonda di 10 cm è sonda di 300 metri L la casa la devi costruire a mezzo chilometro o a un chilometro dagli argini di un fiume e siccome ci sono molti torrenti molti ruscelli da quelle parti eh, ci sono aree che non sono edificabili tu copri tutto, asfalti tutti i fiumi, i torrenti e i ruscelli. Ma quando sondano da sottoterra vengono sopra. Allora eh, sale tutto dalle reti cloacali. Ci sono state case inondate che l'acqua usciva dai sanitari, dai cessi, dai lavandini, dai pozzi neri. Allora la, la colpa è anche di chi consapevolmente è andato a vivere dove non doveva, ha costruito dove non doveva. E ha chiesto i condoni edilizi sapendo che la sua casa l'aveva costruita male in un luogo insicuro certo eh, ci sono anche stati dei poveretti che non sapevano quello che gli vendevano che non sapevano che la loro strada era un ruscello che hanno pavimentato allora eh, loro sono le vere vittime ma chi è andato a costruire dove non doveva la sua casa o ha comprato dove sapeva che non si doveva perché costava meno la colpa è di tutti gli italiani non solo dei politici o degli amministratori pubblici capito è una colpa collettiva prima chiedi il condono poi chiedi i risarcimenti perché il fiume è sondato ma sei costruito nell'argine di un fiume che ti aspetti il fiume quando sonda e sonda anche per chilometri e per quello gli indiani in nord america sapevano dove passavano il tornado e non ci andavano a vivere l'uomo bianco che è cretino invece notizza il terreno e poi costruisce delle casse dove non deve devo fare un video spiegando questo ragionamento ma io credo che già si capisca bisogna cambiare mentalità c'è gente che costruisce la casa dove cazzo vuole perché gli costa di meno chiede il condono e poi denuncia le autorità quando c'è un uh, disastro climatico perché gli hanno concesso di costruire dove non doveva cioè la colpa non è sua che ha costruito ma perché gliel'hanno permesso ma tu hai chiesto il condono invece bisogna fare come in germania se solo sgarri di un metro nella costruzione di una casa te la demoliscono e in più paghi la multa e non c'è nessun cazzo di condono capisci vabbè allora vi saluto se non il video viene troppo pesante magari e poi voglio fare un vero video questo è un video di saluto come quello che ho fatto ieri È parte del folklore della zona i cartonari gli stracivendoli i rottamari ancora vanno dicevo è parte del folklore della zona gli stracivendoli i roba vecchia eh, e quelli che raccimolano cartoni bottiglie vetro spazzatura ancora vanno con carretti a trazione a sangue a cavalli è parte del, del folklore della zona e purtroppo questo implica sfruttamento animale ma d'altra parte è gente che è già sfruttata per conto loro perché sono dei marginali io ho voluto fare vedere eh, questa cosa qua che non dovrebbe essere degna di un paese del ventunesimo secolo nel 2014 però vabbè eh, ogni paese ha i suoi difetti eh, ogni paese è il mondo e il mondo è tutto un paese la storia si ripete vabbè ma per altri video oggi è domenica oggi è domenica 16 di novembre e sono le 13.22 come vedrete adesso basta perché ritornerò a casa Vi ho fatto pure vedere il mio cane come sempre nei miei video cercateli nel mio canale di youtube se vi piacciono i cani e condivideteli se vi piacciono i cani condividete i video dei miei cani che troverete nel mio canale di youtube se no non vi piacciono i cani allora, arrivederci e grazie di seguirmi. Ciao, dal vostro San Ten Chan. Ah.